eccomi qui! come va? sto bene? Io più o meno eh, devo dire la verità perché dall'isola Gardinara intanto vi saluto e vi dico che il tempo oggi ci accompagna tantissimo! Uh, dopo! ebbene sì dopo! essere arrivati ieri al mare aver preso pioggia ieri, ieri sera, questa notte, questa mattina io che avevo guardato il previsione del tempo e eh, diceva che faceva bello e eh, in realtà oggi insomma c'è un po' d'arietta e non è che ci piace più questo sole per poter andare in giro però però a parte l'arietta fa caldo quindi almeno in questo siamo tranquilli la cosa bella è di venire al mare a parte che domani riparto e oggi non lo so se, eh, se andrò oltre confine in Francia magari Monaco Monte Carlo, a parte questo, la cosa bella di venire al mare in questo periodo è che non c'è nessuno e quindi si sta benissimo, a parte dietro di me un pescatore, non so se lo vedete e dall'altra parte il bello è che stanno rimettendo a posto le spiagge, quindi già ieri lavoravano oggi lavorano di nuovo ma stanno praticamente risistemando tutto per poter in qualche modo eh, io mi prendo blues e andiamo, eh, per poter iniziare la stagione. E quindi rimettiamo a anche i bar, le copine, la sabbia che in qualche modo la cercano di eh, risistemarla e di togliere tutte le pietre e renderla fine, fine, fine, fine, fine. E poi ecco, c'è anche la draga, il bello, scoprire magari che i fossi degli anni passati vengono rimessi a posto e anche un pochettino cambiati eh, tra tutti questi posti ce n'è uno che si chiama il Boob's Bar che poi camminando vi faccio vedere e che deve essere interessante da andare non solo come nome ma anche come locale, magari fare qualche aperitivo sfizioso e perché no, non lo so, insomma, ascoltare anche buona musica, si spera che mettano anche della buona musica. Logicamente la mia passeggiata qui sulla spiaggia al mattino è per portare il blusvaldo, che vedete è sempre molto allegro, e, e poi magari farmi perché no una piccola una piccola colazione sulla spiaggia questo ci vuole eh, per iniziare la giornata ci vuole soprattutto come vi dicevo perché non c'è nessuna e secondo me è la cosa ancora più bella rimanere a contemplare il mare sperando che il sole arrivi intanto la fondo c'è il porto di Alassio, c'è elastico e poi insomma la possibilità di poter andare via e visitare un po' oggi vabbè se avete voglia passeggiate un po' con me ok va bene passeggiare vi posso vedere la casa dei miei sogni voi direte voi direte ma che è sta casa? no secondo me è bellissima perché vabbè solo questa parte di qua eh? però volete mettere una casa così con un bel prato? dove ti svegli al mattino hai l'isola davanti il mare la spiaggia che è vero che d'estate magari c'è un po' di gente qui con gli asciugamani però tu hai tutto il tuo prato il tuo parchetto qua internamente vieni brutto, andiamo a vedere casa nostra vieni. non sono ancora a capire però in realtà di chi sia questa casa perché sembrava disabitata poi siamo venuti un po' di anni fa Abbiamo visto che avevano rimesso a posto praticamente tutto il giardino, anche con dei giochi per bambini. Però non si vede mai nessuno, è sempre tutto chiuso. E allora questa, ecco, quando si parla di sogni, di sperare, nelle cose, ecco, questo è uno dei miei sogni. Questa casa, mi piacerebbe veramente averla, non per abitarci sempre, ma per quando si è nel mare così, avere questo momento di tranquillità e di pace Beh, secondo me è stupenda vabbè, allora direi che con i sogni con il mare eh, a che avrebbe veramente lo spazio incredibile per poter girare e stare all'aria aperta eh, in attesa di andare a fare una colazione finisco di fare la passeggiata guardo ancora, uh, la barchetta dei pescatori laggiù vedete, in mezzo sta partendo, è bellissima, con questo mare, mare grigio, mare, cielo grigio, va bene, vi saluto, vi auguro un buon weekend, io incrocio le dita, spero esca il sole, in modo da poter fare una passeggiata magari fuori confine, ciao, baci baci, io contemplo ancora un po', eh. ma sì, tanto segnare non costa niente.